Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi Questo è un glitch per duplicare le BMX Qualcuno sicuramente mi dirà qual è l'utilità di duplicare le BMX Allora, duplicare le BMX e averle nella base operativa eh, ci aiuterà a fare il solo money glitch che ho portato mezz'ora fa insomma, mezz'ora fa, un'ora fa, non so quanto tempo Quindi andate in un garage e prendete una LGRH8, la mettete fuori dalla base operativa qui vi faccio vedere pure la data ragazzi, così almeno eh, vediamo tutti gli equivoci e cazzate varie come dicevo mettete eh, la vostra LGRH8 che volete sacrificare fuori dalla base operativa e dentro la base operativa ovviamente dovrete avere già una BMX e come ho già detto vi porterò anche il glitch per mettere la BMX dentro la base operativa o per fare soldi però in due questo eh, che vi sto facendo vedere serve per poter fare un glitch da soli quindi a questo punto andiamo nella base operativa dove già abbiamo una BMX perché in pratica ragazzi ogni volta che noi andremo a fare una duplicazione la BMX che è nella base operativa andrà persa quindi potremmo fare una duplicazione poi le altre invece quante più BMX abbiamo nella base operativa quante più duplicazioni potremo fare quindi a questo punto ragazzi andiamo a duplicare questa BMX mettete la BMX qui la incastrate dietro il tastierino in pratica dietro um, il tastierino numerico e cercate di creare la situazione di teletrasporto come sempre ragazzi vedete io premo appena appena X e poi scendo subito al volo quindi vedete se avete sta situazione che il personaggio si teletrasporta sul veicolo è perfetto ragazzi quindi a questo punto fate comparire la scritta esci dalla base operativa e pigiate X e triangolo insieme ragazzi è semplicissimo una volta fuori dalla base operativa portate la BMX in garage ragazzi questo glitch è molto utile perché eh, per chi non ha un amico e vuole comunque fare delle duplicazioni per cazzi suoi in sessione privata e tutto il resto. È veramente molto utile. Come vedete ragazzi, ho messo a questo punto la BMX al posto del del veicolo della LG che ho appena portato fuori. Adesso dovremmo spostare la BMX in base operativa. Niente di più semplice, ragazzi, basterà chiamare un veicolo dentro la base operativa. E adesso ne prendo uno alla cazzo, però insomma, se voi magari state facendo il glitch vi organizzate e mettete delle LG RH8 nella base operativa e fate il glitch. e adesso vado a chiamare il Dumbaghi. Scusate ragazzi, ma sto veramente attappato. Quindi andiamo a chiamare eh, la Dumbaghi e la mettiamo al posto della BMX, ragazzi. E a quel punto la BMX andrà eh, a spawnare direttamente nella base operativa. Si scambierà con la nostra Diumbaghi. Adesso ve lo faccio vedere. È semplicissimo però tante volte ho visto che ci stanno persone che sono legnose, che non capiscono. Quindi è eh, meglio farle vedere cose. Ve lo sto ripostando questo glitch perché eh, quello lì giustamente da fare da soli è stato facciato tante persone si scordano i glitch da oggi a domani già se lo so scordato il glitch eh? e quindi ve l'ho voluto ripostare questo eh, insieme a quello della duplicazione da soli per il momento sono gli unici funzionanti c'è un after patch per poter duplicare dentro la base operativa in due con la Venger, e lo stesso after patch ci consentirà di mettere una BMX, un aereo, un veicolo speciale quello che cazzo volete voi dentro la base operativa anche se non ne vedo l'utilità l'unica cosa utile è mettere una BMX secondo me scusate ancora ragazzi ma... e quindi nulla ragazzi come vedete la BMX è ritornata nella base operativa che altro dirvi ragazzi approfittate di questo glitch un saluto a tutti al prossimo video You're